Il permesso di entrare. You, Forza, here. ragazzi, andiamo! Silenziosamente. Abbiamo un'operazione da portare al termine. È subito. Ci sono più o meno 10 ostaggi, con 7-8 criminali terroristi all'interno che vanno arrestati immediatamente. Sto controllando sotto la porta, mi raccomando. Fate attenzione! Ha avvistato un terrorista! Ci penso io. Ok, lo vedo, attraverso la finestra. Il sospettato sta scappando, prendetelo. Eccolo, è uscito. Entriamo subito, dobbiamo pulire. Mi raccomando, attenzione. Sparatoia? Sì. Ho segnalato un terrorista. Libero. Ragazzi, con me. Controllo sotto la porta. Nessuna trappola vicino alla porta. Due ostaggi all'interno della stanza e un terrorista sta aprendo la porta ha aperto la porta con me subito sparano, sparano, sparano copertura, copertura il terrorista ha appena ucciso due ostaggi ripeto, ha appena ucciso due ostaggi Sento dei rumori, vado a controllare Eccolo, ha pistato il terrorista Copertura Sta sparando, sta sparando Terrorista eliminato Ripeto, terrorista eliminato Controllare Terrorista segnalato Controllate se la porta è aperta o chiusa Aperta, aperto è sparatoria. Il sergente davanti ha appena eliminato due terroristi. Ripeto, ha appena eliminato due, ter due terroristi. Controllo pulito. Bene, il corritore è pulito. Avanzate. Avvistato un ostaggio. Meglio legarlo Bene Un altro stoccio da legare Perfetto Perfetto Forza Avanzare Base La cucina è pulita Sto guardando eh. Sto dando una bella occhiata Bene Oh Abbiamo un terrorista Avvistato Dall'altra parte Come i due agenti Mi raccomando Controllate questa porta Controllatela qui tutto pulito, devo solamente legare questo ostaggio avanziamo signori, avanziamo va bene qui sembra tutto pulito il tenente è laggiù cosa sta facendo? Avvistato un altro ostaggio. Bel lavoro, Tenente. Relax. Stia calmo. andrà tutto bene. Un altro ostaggio davanti a me. Avanzo. Qui la porta è aperta. Scopritemi. Leggo, quest'altro ostaggio. Get off su, so, ragazzi, con me. Nel corridoio là sembra pulito. Ho segnalato un ostaggio e un terrorista, una pozza di sangue a terra. Sto percorrendo il perimetro.